marketing una parola inglese che è difficilmente traducibile in italiano non esiste una parola italiana per definire marketing è un processo il marketing facciamo un esempio io sono un produttore di saponette ho diverse fragranze ne voglio promuovere una in particolare che cosa fa il marketing il marketing non è altro che lo studio del mercato per quel dato prodotto per quella saponetta quindi la persona che dovrà poi lanciare la campagna pubblicitaria deve studiare il prodotto capire quel prodotto chi lo potrebbe utilizzare chi è interessato e chi adora le saponette piuttosto che un profumo piuttosto che l'altra profumazione e oltre a tutto questo dovrò anche scegliere sulla base del punto del cliente target che tipo di mezzo utilizzare per poter promuovere tale prodotto questo è quello che fa il marketing